Il video che, dopo questo mio breve intervento vedrete, mette in relazione l'Agenda 2030 e i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, i Goals, con l'Affresco del Buon Governo, che si trova all'interno del Palazzo Pubblico del Comune di Siena, realizzato da Ambrogio Lorenza nel 1338. Ma a cosa c'entra, vi chiederete, l'Agenda 2030 con il ciclo di affreschi del Buon Governo? Beh, iniziamo a cercare di capire brevemente cos'è l'Agenda 2030, anche se oggi sempre di più se ne parla. L'Agenda 2030 è una, una serie di obiettivi, del, di goal appunto, che devono essere realizzati entro il 2030 per cercare di trovare il sistema di rendere più sostenibile il nostro pianeta. Si tratta di obiettivi universali che valgono per tutti gli Stati, sia quelli in via di sviluppo, sia quelli sviluppati, ed infatti la quasi totalità delle, degli Stati facendo parte delle Nazioni Unite li hanno firmati e li hanno sottoscritti. Ogni goal, che non è altro che uno di questi piccoli obiettivi di cui vedete la riduzione grafica dietro le mie spalle, e si declina con altri sotto obiettivi e vengono misurati ogni anno qual è lo stato di avanzamento dei singoli obiettivi, sia a livello naturalmente nazionale, sia a livello globale. Diciamo che nel 2030, il periodo in cui ci siamo dati per cercare di capire dove va il nostro pianeta, se non riusciamo a raggiungere tutti e 17 i target della nostra agenda 2030 è che il mondo imploderà. Sicuramente il mondo diventerà più complicato, diventerà più complicata la nostra esistenza e soprattutto per quelli che verranno dopo di noi. La misurazione che viene fatta ogni anno ci dice che sempre di più stiamo consumando più risorse di quelle che questo nostro pianeta produce i giorni della pandemia che stiamo vivendo sono in qualche modo un chiaro segno che il pianeta non ce la fa più, che è evidente che dobbiamo cercare di fermarci, lo scioglimento dei ghiacciai, l'immagine tipica del, del povero orso bianco solitario sui ghiacci è emblematica da questo punto di vista, ma noi che viviamo all'interno del Mediterraneo, del bacino del Mediterraneo siamo poi alla fine il luogo dove i cambiamenti climatici si vedono con maggiore evidenza. Se parliamo di inquinamento di plastiche all'interno del bacino del Mar Mediterraneo si sta, si sta formando un'isola di plastiche, quindi siamo tutti in qualche modo coinvolti. E la nostra idea come Santa Chiara Lab era quella di far capire che Ambrogio Lorenzetti nel 1338 in questo affresco che raccontava della grandezza della Repubblica del Governo dei Nove aveva già individuato gli stessi obiettivi che nel 2015 tutti i Paesi economisti importanti, antropologi, hanno cercato di individuare. Cosa significa questo? Significa che è evidente che se vogliamo cercare di costruire un pianeta più sostenibile, un pianeta che evidentemente vada bene per tutti e tutti, per noi che lo viviamo oggi e per quelli che verranno dopo, dobbiamo recuperare la saggezza De, di chi in società prima di noi aveva costruito repubbliche, città, stati che evidentemente si ispiravano al buon governo e cercarlo di farlo nostro. Ecco perché l'intuizione, la narrazione un po' forzata di mettere insieme questa agenda, agenda 1338, quella di Ambrogio, con la nostra agenda, l'agenda 2030.